se non mi inquadro io. No, no, anche se sei inquadrato tu non mi interessa, guarda, proprio perché questo è il primo. Poi gli altri saranno un po' più, perché questo è quello di presentazione. Sono Grizzly, il vostro tecnico informatico di fiducia ho guardato il gobbo. Esatto. Spazio di manovra, fino a qua. Molto più là. Sì, no, va bene. Dice, devo essere al centro, non devo essere a bordo. No, sei a bordo. Così sei al centro. Però la testa ce l'hai... Benissimo, allora facciamo che intanto lo sarà al centro dell'inquadratura, mi metto qua. Alza un po'. Sì, insomma, sono quello che chiamate perché non mi ricordo più la battuta. Come dicevo, mi contattate per tutti i vostri problemi. Mmm, in... mm, mm, più o meno complicati. Dio yeah. comunque ci sarà un po' di materiale per il trailer anche terza. Sì, vabbè. Ogni giovedì pubblicherò un nuovo video sulla playlist della signora che sta spostando il divano. Non se l'ha sentita. Io l'ho sentita qua sopra, visto sto danno. L'aiuto mi serve, sono un vecchissimo. Li... Già... <ride> non riesco a leggere, questa è inquietante. E d'altronde l'aiuto mi serve, sono un vecchissimo... sono un vecchissimo bacucco dell'informa... un becchissimo, cioè ripeto, non riesco sto leggendo, Un vecchissimo bacucco. Sul... Su, su, allora spostiamo il cassonetto dei rifiuti. almeno qualcuno voglia fare le riprese, ah, dentro il cassonetto. Sì, insomma, sono quello che chiamate perché avete riempito il vostro computer di virus e altri ammenicoli. E ma ma la la la la in the mix. Eh, rientrando. <ride> sì, si, sì, ci può stare. Chissà, è difficilissimo. Mi impappinerò 60 volte. Ogni giovedì pubblicherò un nuovo video nella playlist. Vita Mi viene Diario di Viaggio on the road. E eh, dopo un anno.